ragazzi sono in di questo episodio di oggi ragazzi siamo finalmente sulla sesta puntata di golf ragazzi finalmente god god god come un riccio ragazzi appena godo come un riccio god god for che non vedevo l'ora di god ragazzi non ci ho god moltissimo tempo per... per colpare la scuola god io ragazzi me la sempre sempre Cerco di fare il più possibile. E dai! Eh. se comincia a fare sgozzamenti, ragazzi! Questo mi piace a me. Dico che la carne pregiata, che poi la vendo, ragazzi, ma lo sapete qua quanto, lasciate perdere, va. Vi spaventate, diventate ricchi. Poi non to so, sul girimento, non capito. Però se la carne pregiata è brutto, voi Non è tanto.. E dai Uuuuh eh. -huh. invece ci... Mi faccio la brace Mi sono fatto esplodere da solo Ok Ok Penso che Durlin abbia scritto delle indicazioni Il nano ci ha dato una mappa Più o meno Uh, hai sentito il suo dolore. Sembra portare a una miniera oltre la montagna. Ah, Pensa a te, ragazzi. Non tutti usano le armi per combattere. Cioè, ragazzi, quindi ci ha dato una mappa perché, ragazzi, vi ricordo: Nella scorsa puntata abbiamo visto Durin che non ci ha aiutato, ma invece ci ha aiutato. Che praticamente, ragazzi, ci aveva dato una sanzione. E questa sanzione per aver fatto tutte Infranto tutte delle regole Inventate infatti E ragazzi questo nome è così importante Perché Era amico di nostra madre Ha aiutato la ribellione Contro Nilo Che hanno miseramente fallito poi Però Non sono conto quindi ragazzi, andiamo avanti e scopriamo. Se troveremo Tire, questa puntata. Forse è la puntata giusta. Non ce credo, però. Tutto questo, essere ragazzi. Chi mi abbazza? Con questo potremmo risalire la montagna. Forse vedremo una miniera. Aha. Ah, niente di meglio di un treno nanico. Molto alto, direi. Poi io sono un bisonte. Bisonte. È un bischiere. Pista! Non ti facevo a meno di risentire. L'hai appena detto. A caso. Durlin. Infatti. Non gli serviva dirlo, fratello. L'aveva scritto in faccia. Cioè, beh, è scritto col fuoco, in realtà. Sulla testa. Col oh, Sul fuoco sulla testa di Durlin. Ribellioni fallite spesso prevedono punizioni rapide e durature. Tipo quello di nostra madre. Sì, e possiede anche il Ghallaror, un vero credente. Che ragazzi, cosa il Garanor ora vi racconto. Esatto. Quindi il Ganaro, ragazzi, è proprio. il suo pronunciarlo, scusate, ma ragazzi il Ganaron è. Siamo mh, arrivati direi. Cioè, ragazzi, non ha dubbi perché lui legge le persone, lui sa dove un fa, modo cosa fa. Infatti prevediamo le cose, ragazzi. Non so se lo vedremo forse in questo coso forma ha perso di sì qui? perché ci sarà il Ragnar e lui trovare. Quando Tyr sarà Poi potrà tornare a essere il dio della guerra Odino non avrà tempo di pensare a noi se è la sua guerra forse lo farà c'ha ragione comunque vi stavo dicendo non mi ricordo più che praticamente e' lui, è lui che comincerà il Ragnarok perché ha il corno ragazzi, il corno praticamente è quello là che darà avvio, darà inizio a Ragnarok, questa cosa incredibile ragazzi, infatti è molto pericoloso è andare ragazzi e gli ha scritto a Durin col fuoco, wow, è un non lo so che gli ha scritto perché gli ha scritto qualcosa Attenzione Penso sia morto Madonna, sì, tipo sembra un drago... Morto un drago coccodrillo potere cosa riesci quello non è morto quello ah, non ah, è morto ma che è E' è battibile è battibile dai No, ragazzi aspettate che vi devo sia un attimo. Non so, non c'ho niente. Sono passata la fase 3. Porco Giuro, ho bisogno di Oh, e dai boom potevo girare faccio io dai dai che gli fa Oh! stai con bro padre mio stai allerta sembrava tipo go con gon, tipo copia copia che sia stato il track beh, beh. beh. si sì, l'ho già capito. Non mi serve riferire. Lo riferire. Oh, che. Lo ripeto. In caso posso potenziare un Ma sono morti entrambi esatto. Impara com'è la vita, attrezzo. Che tu servirai solo a me, cioè per costruire la casa del nonno. questo è il nostro obiettivo. In realtà non te l'ho detto. Ragazzi, si vede il riflesso della TV. Guarda, vedo una miniera. Deve essere quella di cui sua a sinistra. Forse c'è un altro vagone. Padre, non credi che dovremmo schierarci con Tir nella sua guerra contro oh. Dino? È l'unico modo. Che puoi fare, ridere, raga? La, la guerra non è l'unico modo che Claudio ha fatto le peggio cose ha distrutto lei ha uccidendo a botte sangue tipo pizzeitone non so se vi ricordate dice che ci sono stati fatti di usilio sono tipo gli incubi di Dorofor di primo non so se vi ricordate i pezzi del mio potremmo rimetterlo sui binari eh sì Te preoccupa, tanto ci penso che mi la vediamo. Oddio, oddio, lì c'è un corvo. Wow, questo affare è piccolo. Ok, andiamo a sinistra. C'è una volta. Se me la riconosci a destra e a sinistra mm, Speriamo basti Ci siamo quasi Un po' più a sinistra Sì Madre. Così. Mamma mia ecco. Faccio io facevo prima invece che mi dai consigli di... te Molto eh di dici cena? Sì, è ricoperta di Siamo so magnata a cena. Potremmo mostrarla e va, a qualche simile di... quando Ah, Niel. Ok, siamo venuti a cercare tir perché non ci fidiamo di Odino, no? Se ci pensi bene, la guerra potrebbe. Uh oh Ecco qua. Che pareva che doveva succedere qualcosa. Tipico di God of War. A sinistra! A destra! No, mi è caduto le attivano. Dimmi quando Atreus cerca un freno Adesso. per fermare il vagone Ci sarà pure una leva Trovata Il freno è bloccato Riprovaci, fratellino Padre Fermalo ora no. Penso che stia per... Ah. No! No! Merda, merda, merda, merda, merda! Oh! Alzati! Oh! Oh! Oh! Dai, combattiamo. Kardos, ma facciamo uccidere! Ha ucciso tutto lui! Papà! Oh, perché ragazzi ha detto ormai? Ma quelli sono scherzi, sono dei pomorati fuori Non posso credere che siamo. Sul serio Scherzi. Se lo faccio ora! E eh dai, muori! Fatto volare da tutte le parti. diamo un po' le lame, ragazzi. So potentissime. Cioè, raga, ma quante so potente. Madonna, come l'ha schizzato un due? Ok, ragazzi, le lame sono poco forti. Oh, e basta. Alla tua destra. E dai. Penso di vedere un passaggio. Il la zona e torniamo, ragazzi. Dunque, ho sentito una ci che siamo, parola ci parola siamo. Prima. Solo una parola, ho sentito di peggio da bravo. Non è la parola in sé. La ho perso il controllo. Stavamo cadendo, eravamo in aria. Pensavo saremmo morti. Avresti voluto che quella fosse la tua ultima parola? No, nei momenti ah. di crisi il panico non serve. Controllalo, usalo a tuo favore. Allora, io non farei mai una prova. cioè, non farei una predica per una parolaccia. No comunque c'ha ragione perché il panico non serve È giusto perché cioè se fosse stata la mia ultima parola mh, non mi sarebbe piaciuta Penso a chiunque Però mh, la parola c'è yes. La dico pure io Hai tutta la protezione, ragazzi quindi i 75 euro per studiare la chimica ragazzi Un'altra cassa Già, ma nessun sigillo da rompere Aha. o campana da suonare. Eh? È diverso. C'è un bracere a sinistra della cassa. Forse puoi accenderlo. Le due. Le due. Scommetto che ce ne sono altri qui vicino. Troviamo. Sei un intelligente. l'uomo più stupido del mondo. Se mi aiuti potrò sì, sì. salire lassù Ma però prima vorrei trovare Il merdoso uh. Eh. Uh. Uh. Però che logica di me Perché guarda eh. Se la rilascio si spegne Ah no ok allora non no, no, è una uh. logica di me Oh! Ho dubitato di voi, signori di Goldfour. Uh. E dammelo qualcosa di buono, rabbia! Oh, abbiamo inventato! Let's go! Bene, vado a cercare una visuale migliore! Padre, c'è un cancello quassù che porta all'entrata della miniera. Prova a salire, mi serve una mano per sollevarlo. Sì? Oh, andiamo, puoi saltare. Le <tose> tue ginocchia non sono mica così male. Atreus. Ma oh, sentilo! No! Ma non riesco a saldare! Ma li stai prendendo in giro? In di Ti ah, no. sì, sì, no, ho insegnato Ti ho insegnato come si in salta Questa miseria La comodità Perché faticare quando puoi far lavorare per te quegli affari bagnati? Vado a... Atreus Solo informazioni. Oh, sta dentro da questo sto Però non lo eh, stai eh. negando. Fratelli, possiamo esatto. lasciar perdere per adesso? No, assolutamente no. La pressione, ragazzi, ormai al anni esiste solo la pressione e le scure ginee. Sì. Solleva dal tuo lato. io farò lo stesso. è più pesante del previsto Grazie. ah sei Hai sì, visto il grugnito pure sembra ringrazio figlio? tutto ah, non sembra segui sì. oh ma tu sei sempre Quattro. dove siamo sì, io non lo sei? so visto che al momento non avete nessuna fonte di luce scusate e non potete vedere quali orrori si annidano nel buio queste vi aiuteranno ok ora tornate alla vostra c'è ma poi si deve regno a regno ehi hey, ma che vuoi dire con uh, quali orrori si annidano sanno tutti maleva. classico Occhio! Poi ragazzi lo prodosteremo in meglio quando faremo le secondarie Non si fa tantare E stanno, ragazzi, eh, stanno un bel po' Beh però ragazzi Cioè Il legno non mi piace Cioè questo Ci faccio il parquet quindi non è che ci faccio Così tanti soldi Quindi sono un po' delusi Sti video Cioè io lo vedi però in lega, Cioè ci posso fare qualche soldino Perché lo vendo, non me li prendo però Potevo farlo bene, ma è questo quello? Bro? Cioè, ritornate all'ascia è tagliato a metà quello. Ok, ha trovato un trespolo. Quanto scusa, io non avevo ucciso il vostro nido di merda. Oh, e questo che serve? Sto spezzatino, vale più che tutti. Speriamo che nei prossimi regni, ragazzi, se li esploreremo, ci saranno dei spezzatini così posso vederli a buon prezzo. Questa è la miniera. Interessante. Tuttavia, non abbiamo necessaria per ora. Eh, sembrano tipo i pannelli quelli nel più in quello scontro: il ghiaccio. a sinistra, fratello! È un altro modo, in questo senso. Beh, sembra che l'ingresso ufficiale della miniera sia bloccato: deve esserci un'altra entità? Ah, sì. Wow, ma La... vediamo dove ci guarda. Cioè, stava a fianco. E chissà dove sta chissà, se è Penso di sentire anche l'acqua. Piano Atreus, sta attento. E pronto. Non sapeva che Gratos. Di aver capito da dove è in fretta. No. È la regina? O la madre? Attenta, la Adesso la L'angorcio. Non vedo l'ora di sgozzarla. Non finisco. Però lo toglie, eh? È una bergstra e genera i suoi abietti come se non ci fosse un domani. Per lei sarà così! Vediamo un po' le navi già morto no! se c'è uh, era scherzo uh, l'odore di quei cosi e nauseabondo una conseguenza per avervi disturbato oh, mario che l'abbiamo ucciso so seguiamo quei schifetti oh, ma finisce più sta miniera un arcano scusa So Che avevi detto di non farlo Ma non riesco a smettere di pensarci Passiamo tutta la vita a combattere Non capisco perché non possiamo farlo insieme a Tir. Non lo conosciamo Abbiamo visto gli altari È un capo Ha tenuto testa a Odino come nessun altro Se l'ha fatto prima perché non dovrebbe rifarlo ora Le visioni del passato non raccontano tutta la storia Esatto Quello Bravo Kratos Kratos C'è una porta non appena saremo scesi da qui cercheremo Tim. Deve essere vicino. Mi sembra che tu sia arrabbiato con me o qualcosa di simile. Da quando siamo arrivati a non ho cercato ogni volta. Se non pensi che possa guidarci, basta dirlo. Non metto in dubbio la tua competenza. Ok, ma cosa vorrebbe dire? Pensa al tuo scopo. Esatto. Sembra che lo voglia una guerra insieme a te, la guerra tra dei, ragazzi, eh no. come dice Kratos. L'istruttiva, eh. E lui ne conosce bene. Soprattutto quelli dell'Olimpo. Tutti quelli che ha acceso i peggio soldi di Corso. Una cosa. Quando ranna tutti quelli dell'Olimpo, ragazzi. No, da qui facciamo da soli. La tua domanda è. Al naso! Sul mio scopo. Voglio aiutare il dio della guerra a fermare Odino. E ciò significa liberarlo dalla prigione in cui si trova ora. Tenetevi forti, amici! Sindri? Oh! E fate attenzione a uscire da lì. Un piede alla volta. Ci sono chiodi arrugginiti ovunque. Hai visto tracce di tutto? Ma scusa, come fai a salire? No, come fai a sempre Tutto l'acqua so, sembra <ride> trasparente, questo se sta. qualcosa sta a avanti, al tuo servizio. C'è cioè, una pasta. Non so Non ci sei un po più che strano. Disinfetto gli attrezzi. La posizione e generale. Gli attriti, senso... per cui sono molto ingegno per lui esiste solo il disinfettante beh sblocchiamo un po' l'abilità vai ragazzi chiunque l'ha scritto riparino. aveva occhio per i dettagli poi ragazzi guarda c'è una porta dall'altra parte tir potrebbe essere lì esatto Comunque ragazzi quello che vi volevo dire è che se non riusciamo a finire God of War lo vorrei interrompere eh, per Hogwarts ragazzi se non riuscire a finire in tempo perché ragazzi non perché God of War mi piaccia nemmeno anzi forse di più non lo posso dire ancora parli come se conoscessi il suo piano non lo conosco ecco perché siamo fratelli, fratelli. nascondi troppe cose, in arrivo, sarà disperato. qualsiasi cosa voglia fare di sicuro non gioverà a nessun altro se non a lui stesso, esatto, quello che vi volevo dire ragazzi è che vorrei interrompere perché probabilmente ragazzi ho orso, ragazzi io lo devo, credo che sia molto più corto e spero perché mh, ragazzi lo voglio portare prima di tutti voglio fare il miglior contenuto possibile a che fighe il gameplay ragazzi, è troppo vivo Comunque ehm, lo vorrei interrompere, così uh, me lo finisco insieme diciamo a voi. E poi riprenderemo sicuramente trovata, ehm, God of War, lo metterò in una playlist, una raccolta. Ora vedo ragazzi come organizzarmi. No. Di qua, forse riusciamo ad avvicinarci alla ruota dell'elevatore. Iremo in un attimo. Leviamo l'elevatore Tir non è lontano oh. Ok, nuovo esercizio Pensate a come si deve sentire Tir rinchiuso in questa miniera Se fossi imprigionato da Odino e poi mi liberassero Odino sarebbe in cima alla mia lista Ma mi basterebbe prendere a pugni qualsiasi cosa O chiunque Anche solo per sapere se sono al Tir. Wow, che è successo? Abbiati! In arrivo da dietro. A sinistra fratello. Quei cosi non erano tir. Diamo un'occhiata. Beh, sicuramente no. non ce donna eh, a quanto pare no c'è figo ah sono nuovi questi mi sa so, eh cioè c'erano perché quello non era diverso no donna della morsa FOG una brezza, forse potremmo uscire se proseguiamo di qua. Un'altra Un stanza vuota. Um, fratellino, forse dovremmo... No. Non dirlo nemmeno, lo troveremo. Là, dall'altra parte, c'è una porta, andiamo. A darsi è quello giusto? Chissà. Lassù, il sentiero è oh. dovremmo attraversare il Ci troviamo sopra al punto in cui siamo scesi dalla barca. Questa miniera è un'enorme spirale. Bene. Adesso. Quando vuoi? Un'altra porta. Deve essere questa. Lo vedremo. Quante volte... Sembra che prima dovremo raggiungerla. Mm. Arrampicati e cerca sì. un altro modo. Sotto. Fa quello che ti dico. C'è una manovella qui. Attrezzo di merda. Non me ne frega un allora, cazzo, lascio lì, ciao. Un altro esercizio mentale. Un uomo che passa la vita a combattere con il tir. Può avere il desiderio di mettersi alla prova. La prova lascia una scia di distruzione. E se la scia di distruzione fosse un bel po' di cattivi? Perché per non Sei forte e hai fatto la cosa giusta. La guerra non misura la forza di un uomo. Spero che un sì, giorno chiama. lo capirai. Mm -hmm. Adolescente, non si dice. Dai. Merda! Lo sentite, fratello? Penso proprio Cosa dice? Sonido. Occhio orecchie bene aperti. Atreus, le mie parole ti. Va bene, ho capito. Fratelli. Aspettate. C'è una luce accesa là. Ehi! Forse ci siamo. Quella porta è sbarrata. Deve c'è qualcosa dentro. Una porta simile non protegge certo le zona di ricambio. So cosa dobbiamo fare. Io so sempre cosa dobbiamo fare. È imparato. Guard, karash, Ma vi devo distruggere allora? Ma chi sono questi poi? Ecco Bifrost, ma no, io attenzione, fratello. Quindi il trailer, ragazzi. Col Big Questa. Cagato! Un scivolo. Sì. È la dura verità. C'è o non c'è? Un lemba del giorno. Eh. Oddio, eccolo! È lui! Quello è nei trailer, ragazzi. Ma che gioco stai giocando con me ora? Non siamo con Odino? Noi siamo i buoni Questo è il dio della guerra Ah, Sono io il vero dio della guerra Quelle lame So chi sei Sono il dio spezzacolli Sì Esatto. Sei qui per uccidere me ora Sì, sono la smetti Te lo giuro mi stai che stai facendo dei miei ruoli. Lontano. Fratello, lascia che provi. Sembra che c'ha paura. Tir, Tir. Senti, tu mi riconosci, vero? Voi... Avete ucciso Mimir? No, no, no, no, no. Noi, noi l'abbiamo rianimato. Voi, state lontano da me. Siete dei mostri. Fermati. Lui ci serve. Aspetta. E lui così è un prossimo, un cagnolino Però ragazzi Penso di concludere qua l'episodio Ragazzi sta durando troppo E quindi ragazzi lo chiudo qua ci vediamo alla prossima puntata ragazzi Abbiamo trovato il vero tiro Questa era la puntata godereccio come godereccio Quindi ragazzi Alla prossima puntata